Ciao a tutti, voglio ringraziare Samantha e tutti gli amici di Legend Music Award per questo premio alla carriera che avete voluto attribuirmi. Grazie, grazie davvero e sono onorato di essere anch'io entrato a far parte della Global Legend of Fame. Grazie a tutti, ciao.